Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi nuova ricetta e anche questa volta sarà qualcosa di super goloso perché andiamo a realizzare la cioccolata bianca in tazza, ovviamente eh, quella calda da bere eh, ottima per queste giornate fredde, ottime per eh, l'inverno o per quando c'è la voglia di mangiare o di bere qualcosa di buono insomma da condividere con gli amici, con la famiglia è una ricetta con la quale mi sto trovando molto molto bene la sto sperimentando da un po' l'ho modificata fino a raggiungere quella che è appunto la ricetta che vi mostro oggi spero che vi piaccia come sempre se volete altre ricette di cucina lasciatemelo scritto sotto nei commenti e lasciatemi un mi piace il video Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, per quanto riguarda la ricetta di oggi, ovviamente l'ingrediente principale è la cioccolata che io, ok, tengo in mano, molto poco professionale, ma uh, vabbè, devo mangiarmela io. Altri ingredienti di cui avremo bisogno è il latte, lo zucchero amido di mais e eh, vaniglia. Dunque mettiamo tutto qua in parte e andiamo a preparare la nostra cioccolata. Dunque cominciamo dagli ingredienti secchi e verso un cucchiaino di zucchero, un cucchiaio di amido, un pizzico di vaniglia, questa in polvere, oppure l'aroma liquido o le bacche di vaniglia, quello che preferite. Ora verso il latte un po' alla volta. Aggiungo il cioccolato bianco e accendo il fuoco. Continua a mescolare finché il cioccolato si sarà sciolto, la cioccolata sarà diventata uh, densa o cremosa in base insomma, a quelli che sono i vostri gusti e uh, finché non bolle il latte. L'ho verso nella tazza oggi, niente panna, ma per decorazione aggiungiamo un po' di cuoricini e qualche glitter. E niente, ecco qua pronta la cioccolata calda bianca in tazza. Io spero che come sempre la ricetta vi è tornata utile lasciatemi scritto sotto nei commenti tutto quello che pensate come sempre io aspetto tutti i vostri commenti qui sotto eh, sono due dritte per quanto riguarda la cioccolata la prima è che per prepararla vi consiglio di utilizzare una cioccolata bianca di buona qualità altrimenti il gusto del cioccolato non si sentirà e seconda cosa sapete che potete modificare la cremosità della vostra cioccolata più liquida o più densa eh, semplicemente modificando le dosi del latte e dell'amido quindi se la volete eh, più liquida aggiungete latte oppure diminuite l'amido viceversa se la volete più densa diminuite il latte o aggiungete amido e niente con questo è tutto io spero come sempre di avervi tenuto compagnia lasciate un mi piace al video o alla ricetta Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!